Buongiorno, siamo tutti un po' messi alla prova da questa nuova tecnologia, no, in realtà io faccio lezioni online già da, da molto prima, quindi il passaggio al, al, alla cosiddetta didattica a distanza non è stato così traumatico, però capisco che per molti sia stato traumatico, ma soprattutto per molti ha iniziato a porre dei quesiti, che sono quelli che eh, giustamente voi mi avete chiesto di... di di mettere a fuoco e di provare a rispondere ovviamente come ho detto in questa prima, eh, in, questa prima in questo primo incontro insieme in questa carrellata diamo giusto degli spunti di riflessione per, per iniziare a mettere le persone sulla giusta via dopodiché ci sono Due, due video lezioni belle dense, invece, con tutte le norme, con tutti i riferimenti, un sacco, ho fatto un sacco di esempi molto concreti e molto pratici, eh, presi dalla mia esperienza come docente, perché, io, oltre a fare l'avvocato, ho anche attività di docenza, di formazione molto costante, e molto, molto densa, appunto, anche, anche online, come, come già oggi state vedendo. E quindi eh, io stesso mi scontro con questi, con questi problemi. Eh, io stesso mi scontro anche con la gestione dei diritti d'autore delle mie opere, perché io scrivo anche libri, scrivo, eh, appunto presento, realizzo presentazioni slide, eh, eh, infografiche e via dicendo, e quindi mi pongo buona parte dei quesiti che, eh, che credo eh, molti di voi vi state, si stiano ponendo e che ho cercato di mettere a fuoco in questa presentazione. Allora, giusto una manciata di slide, ma poi vorrei lasciare il, il, um, il campo ad un po' di, di, di, di dibattito che spero nasca da questi spunti che io lancio. Allora, vediamo, ecco, non vanno avanti le slide... Sì, ok, qua trovate i miei riferimenti ma più che altro per YouTube, no? perché su YouTube oltre ai due video che ho registrato per, per Moodle Mode, trovate tutte le altre mie, mie, mie video lezioni precedenti, alcune sono veramente molto molto dettagliate, cioè corsi interi di 4-5 ore sul diritto d'autore, quindi direi che eh, di, di materiale ne avete, la stessa cosa vale per SlideShare perché sul mio SlideShare ci sono circa 150, ad oggi forse anche quasi 160 presentazioni slide di tutti gli altri miei corsi. Um, iniziamo a, mettere, a, a capire di cosa ci stiamo occupando perché spesso c'è confusione tra il diritto d'autore ed altri istituti giuridici che c'entrano o c'entrano anche un po' meno um, allora, il diritto d'autore anche detto eh, in dizione più anglosassone copyright eh, è l'istituto giuridico che tutela le opere creative questa è, potrebbe essere la definizione da, da, da, da dizionario no? Quindi è l'istituto giuridico, cioè è quel, quell'insieme di norme che l'ordinamento giuridico prevede per la tutela della creatività, delle opere creative. Non delle invenzioni, quindi quello è il campo dei brevetti industriali che è un'altra cosa, non dei marchi, non dei segni distintivi per i prodotti o per dei servizi, che appunto quello è il diritto dei marchi, dei segni distintivi, e quindi e nemmeno della, della privacy perché la privacy si occupa di altro come vi spiegherò in un'altra slide che, che arriva dopo. E quindi qua c'è un elenco delle principali tipologie di opere creative, di opere dell'ingegno, dice la nostra legge, che sono tutelate appunto con diritto d'autore. Allora, le opere letterarie, le opere musicali, le fotografie, l'arte figurativa in generale, compresa anche la grafica, la grafica multimediale, il design e via dicendo, le opere d'architettura, la cinematografia, il software e le banche dati. Queste sono più o meno tutte le eh, principali, ci sono anche le opere coreografiche e pantomimiche, ma vabbè, non, non le ho messe perché sono davvero un caso un po' a sé stante, eh, però ecco vedete che qua ci rientra buona parte della produzione che un docente, un insegnante fa nella sua eh, attività appunto giornaliera di predisposizione dei contenuti. No, un conto è essere l'insegnante, forse vecchio stampo, che non fa altro che adottare un libro, prendere un manuale che è stato preconfezionato e precostituito da qualche autore prima di lui, adottare questo manuale e seguirlo e utilizzarlo come strumento. E quindi quella è un'ottica abbastanza passiva, ma che credo appartenga a un, un, un modo di fare scuola, a un modo di insegnare davvero, davvero eh, precedente a quello che stiamo vivendo oggi. Con l'avvento del digitale anche il docente è stato spinto a, a, a mettere in campo la sua creatività, quindi a, a interrogarsi, cioè innanzitutto a, a, a mettersi alla prova e dire insomma devo sapere, avere un, una padronanza anche della tecnologia che mi permette di creare contenuti, no? quindi il software, su questo cioè, ci sono qua in questo evento relatori ben più preparati di me che hanno già detto cose interessanti. Ma anche appunto tutte le questioni sulla tutela, nel senso che nel momento in cui io creo qualcosa di nuovo, di, di, di originale, mi verrà poi il dubbio di come posso tutelare eh, le, le mie opere creative da, da eventuali usurpatori, potremmo dire, da qualcuno che eh, vuole spacciare per suo un'opera che ho realizzato io, un materiale didattico che ho realizzato io, un video divulgativo, un'infografica e via dicendo. Dall'altro lato, ovviamente, quando noi creiamo contenuti, creiamo una di queste cose: un'opera no? letteraria, un'opera musicale, delle opere di arte figurativa, di grafica, di fotografia. Vogliamo sapere se possiamo pescare da quel grande oceano, che sembra un po' vasto e infinito, che è internet, dove troviamo tutto, sempre quasi, quasi gratuitamente. Quasi, sicuramente, in buona parte, gratuitamente e a volte anche liberamente, nel senso che libero nel senso di, di libero dal punto di vista del diritto, no? del copyright. E adesso andremo a vedere invece quali sono le vere distinzioni che bisogna fare. Ehm, ecco, l'altra precisazione che volevo fare è appunto questa, cioè spesso c'è confusione tra copyright e privacy perché sono due istituti giuridici che vengono molto citati in questi ultimi anni, no? cioè, solamente due anni fa abbiamo avuto la rivoluzione del cosiddetto GDPR, e che quindi ci ha inondato la casella email di eh, avvisi che ci, che, che, che ci comunicavano l'aggiornamento della privacy policy di, di, di siti a cui eravamo iscritti da dieci anni e di cui ci eravamo addirittura dimenticati, no? questo perché è arrivata una norma che ha modificato non poco eh, un, un testo normativo che ha modificato non poco le regole sulla privacy e quindi abbiamo dovuto aggiornare, chi, chi gestiva dati personali ha dovuto aggiornare eh, le policy, no? Però privacy e privacy, eh, scusate, copyright e privacy fanno due lavori diversi. Allora, il copyright si occupa delle opere creative, l'abbiamo detto, cioè tutela la creatività. Tutela quindi cose che sono già per loro natura destinate a essere pubblicate e diffuse, ok? Cioè... Mm. Cantante, musicista, oppure un poeta, oppure un eh, eh, formatore, ecco, oppure un autore di software crea la sua opera sempre nella speranza che la sua opera venga il più possibile utilizzata e diffusa in modo tale che lui grazie al copyright possa remunerarsi sulle, sui vari utilizzi che vengono fatti, sulle copie diffuse. La privacy va in una direzione in realtà opposta, cioè la privacy serve a tenere riservate delle informazioni che sono legate alla sfera personale, alla sfera della privatezza, no? Ecco privacy. E quindi capite che siamo su due piani diversi. Questo, questo evento eh, parlava di realizzazione di materiali didattici e quindi io ho, ho spinto affinché fosse, il focus fosse chiaramente verso il diritto d'autore, perché credo che sia questa davvero l'esigenza che vogliamo approfondire, anche perché per la privacy... Se siamo nell'ambito di, di una scuola pubblica, probabilmente il problema deve essere gestito più a monte, non tanto dal docente che realizza il materiale, ma da, eh, da ad esempio, la, la, la dirigenza della scuola che eh, deve adottare una policy per, per, per gestire correttamente i dati personali che vengono raccolti, non so, i dati personali degli studenti, i dati personali dei docenti, i dati personali dei genitori, via dicendo di tutte le persone che collaborano all'attività didattica. Um, ecco quando parliamo di diritto d'autore quindi io uso se, sempre questa slide un po' come introduzione eh, faccio questa domanda cioè ma, chiedo, ma voi davvero da che parte vi sentite di questi due grandi mondi no? perché come vedete abbiamo da un lato il, eh, il punto di vista potremmo dire il punto di vista del titolare dei diritti sull'opera e dall'altro il punto di vista dell'utilizzatore delle opere cioè da un lato colui che è interessato a sapere cosa può fare, quali sono gli strumenti che la legge gli riserva per tutelare il più possibile la sua creatività, ma dall'altro lato c'è tutto il resto del mondo, cioè tutti gli utilizzatori che vogliono arrivare sulla sua pagina web o sul suo contenuto per poterlo eh, eh, prendere e riutilizzare Quindi, per e vogliono sapere quali sono i limiti entro cui loro possono eh, prendere e riutilizzare le cose create da altri. E questo è esattamente il focus dei due interventi che, eh, che mi sono stati chiesti per l'evento di oggi, no? quelli, che abbiamo, quelli che vi ho detto che sono stati registrati. Uno ha un focus chiaramente sulla tutela, che è il lato arancione, l'altro ha un focus sul riutilizzo. Ok? Ma, come ho detto in quei video, io confido che li guardiate tutti e due e anche secondo quest'ordine, perché perché per essere utilizzatori che agiscono correttamente dobbiamo conoscere anche il piano della titolarità dei diritti, cioè dobbiamo sapere a chi dobbiamo chiedere il permesso se prendiamo qualcosa, dobbiamo sapere quali sono i diritti che entrano in gioco e a chi appartengono questi diritti, chi sono i titolari di questi diritti. Quindi per avere un quadro completo noi dobbiamo possibilmente guardare la materia da entrambe parti le ottiche da entrambi i punti di vista che sono rappresentati in questa grafica un po' spartanotta, un po' banalotta che, che io però utilizzo spesso perché insomma è abbastanza efficace. E, ehm, e quindi adesso iniziamo a vedere alcuni, alcuni principi di fondo e questo è il principio che sicuramente alcuni di voi troveranno rivoluzionario, troveranno particolarmente interessante e che è in realtà foriero di grandi leggende, grandi leggende metropolitane nel, nel, nel settore. Cioè, molti pensano che il diritto d'autore si acquisisca attraverso qualche... Processo particolare di registrazione dell'opera, deposito dell'opera da, da qualche parte, no? presso non so, alcuni dicono presso la SIAE, altri dicono presso eh, il notaio. Oppure devo protocollare o devo mandarmi una raccomandata che ho ricevuto di ritorno. Se non faccio una di queste cose, non ho il diritto d'autore. E quindi molti pensano, molti anche di voi, cioè di persone che creano contenuti eh, costantemente per la loro attività, pensano di non avere davvero un diritto d'autore sulle loro opere. E in realtà non è vero, non è così. In realtà la legge stabilisce che comunque avete un diritto d'autore nel momento in cui create l'opera, cioè il diritto d'autore al contrario del brevetto e del marchio che hanno, appunto, fanno un giro diverso, il diritto d'autore è un istituto giuridico che si attiva diremmo automaticamente. Quindi nel momento in cui vedete articolo 6 della legge sul diritto d'autore, che è la legge che, con cui prenderete confidenza quando guarderete il primo dei due, dei due video, video seminari, il titolo dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale è particolare espressione del lavoro intellettuale, quindi è la creazione dell'opera a generare il diritto, punto. Poi è chiaro, possiamo avere l'esigenza di avere una prova solida di questa nostra creazione, del, del fatto che questa creazione sia nostra, allora è diverso, ma non è che non abbiamo il diritto, che nel momento che, che prima non l'avevamo, No, quindi fare un deposito, fare, avere una data certa su un'opera sono sicuramente degli strumenti utili per dimostrare l'anteriorità, cioè dimostrare che io avevo una copia di quell'opera prima di chiunque altro e quindi sono l'autore, no? per una questione anche logica. Ma non è che il diritto nasce con quella registrazione, il diritto nasce con la semplice creazione, quindi vi invito a riflettere su questo passaggio logico che potrebbe rivoluzionare molto e ci fa capire perché... Abbiamo bisogno di licenze libere quando, diffondiamo, quando vogliamo diffondere liberamente un'opera. Adesso invertite poi un po' il, il, il punto di vista. No? Cioè, le, perché servono le licenze creative commons? Che sono queste cose qua evidenziate a destra dal simbolino, in basso a destra il simbolino CC. Perché in realtà in mancanza di una licenza che ci dice di, eh, che ci dice, puoi utilizzare liberamente questo, questa foto, questo, questa slide... Noi in teoria dovremmo comportarci per prudenza come, qualcosa, come eh, se quel qualcosa, quell'opera fosse tutelata, perché tendenzialmente lo sarà, okay? Perché la regola è che il diritto d'autore scatta automaticamente, quindi qualsiasi cosa che non ho creato io è creata da qualcun altro e quindi salvo particolari eh, situazioni di eccezione che vi posso mostrare, che vi mostro appunto nel secondo seminario registrato, Quell'opera eh, è tutelata da almeno qualche diritto, da qualcuno avrà un diritto d'autore okay? e quindi la prudenza mi, mi suggerisce di chiedere prima il permesso prima di utilizzarla ed è esattamente il, il, il concetto che viene espresso in questa slide, il copyright è un concetto close by default, cioè il diritto d'autore parte come chiuso per definizione, cioè un sistema che cerca di proteggere automaticamente e by default le opere. Se voglio aprirle devo appunto aprirle con qualcosa che le rende aperte, le rende open. Ecco il senso della licenza Creative Commons. Ehm, ovviamente per fortuna il legislatore ha pensato al copyright come a un istituto giuridico non eterno ma che ha una durata eh, limitata nel tempo. In realtà limitata fino a un certo punto perché ancora un po' che lo allungano eh, diventa una cosa davvero quasi eterna, nel senso che adesso siamo arrivati a 70 anni dalla morte dell'autore, il che vuol dire che un'opera è tutelata per tutta la durata della vita dell'autore più altri 70 anni dopo la morte. Quindi affinché un'opera cada in pubblico dominio, come si dice, devo aspettare tutto quel tempo, quindi un giovane autore, no? un ragazzo di 18-19 anni che scrive un brano musicale molto importante, molto bello, che poi ha anche successo, avrà una tutela che dura fino alla fine dei suoi anni, quindi magari campa fino a 95 anni, più altri 70, e se facciamo la somma viene fuori quasi un secolo e mezzo di copyright. Quindi il copyright è già di per sé molto lunga come tutela, però vabbè, per fortuna a un certo punto finisce, quindi a noi ogni anno abbiamo una serie di autori le, di letteratura, di, di, di pittura, di, di cinematografia che cadono in pubblico dominio, cioè di, di, i cui diritti scadono e quindi sono le loro opere diventano di libero utilizzo. Inoltre, e poi chiudo, ehm, cioè chiudo questo, questo concetto, ehm, abbiamo delle eccezioni già previste dalla legge, cioè la legge ha già, ha già pensato che questa situazione ehm, fosse troppo rigida, cioè questo bianco-nero, questo o tutto, o tutto tutelato o tutto non tutelato perché è in pubblico dominio, allora ha pensato a delle aree, diciamo, aree franche in cui il diritto d'autore viene un attimo ammorbidito e smussato a favore di altri, di altre, eh, di altri interessi da tutelare. Tra questi c'è proprio la, eh, la libertà di insegnamento, la libertà di fare divulgazione scientifica, che troviamo negli articoli, questi qua che vedete nella questa gamba della slide, gli articoli 65 seguenti alla legge sul diritto d'autore sono proprio le cosiddette eccezioni al diritto d'autore, cioè casi in cui il diritto d'autore si fa un attimo da parte per, in virtù di un'altra un un esigenza. Tra queste c'è una norma che appunto prevede che i portatori di particolari handicap, ad esempio, eh, possano... Eh, fare degli utilizzi delle opere particolari legate al loro handicap senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti. Lo dico perché è, è, è, prima si è parlato di accessibilità ed è un tema assolutamente interessante, avevo fatto un video seminario questa primavera con il, il buon Andrea Mangiatore abbiamo parlato proprio di quello, della trasformazione dei testi in, per necessità di, eh, in, di inclusività, no? di, accessi, di accessibilità da parte dei soggetti eh, deboli quindi questa è un po' la mappa orientativa di tutto quello che vi, che vi racconterò poi nei due, nei due seminari registrati e spero che vi serva proprio per, per capire meglio dove ci stiamo muovendo e poi ho preparato una serie di leggende metropolitane per farvi capire, per iniziare a sgombrare il campo poi vediamo che ore sono, ok se abbiamo ancora 10 minuti va bene e, ehm, allora la prima leggenda metropolitana no? per rispettare il copyright basta citare correttamente la fonte, questo è un grande classico cioè si pensa che il copyright sia solo la, si risolva nell'aspetto puramente morale e intellettuale no? del, del riconoscimento all'autore. Vabbè, ma io l'ho citato, allora posso fare tutto e eh no. Sarebbe troppo bello, nel senso che in realtà l'autore ha dei diritti di utilizzo anche, non semplicemente dei diritti morali a essere citato. Quindi purtroppo non è così. È vero solo in alcuni casi che devono essere indicati specificamente dalla legge. I famosi, quelle famose eccezioni che vi ho detto prima, ci sono alcuni casi in cui in effetti posso non chiedere il permesso e limitarmi a fare quello che voglio fare o riutilizzare e citare da dove, da dove ho preso, però appunto sono casi molto ristretti che dovete andare a, a riscoprire in, quelle, in quegli articoli che vi ho segnalato. La seconda leggenda metropolitana è questa, se un contenuto si trova liberamente su internet, allora è liberamente riutilizzabile senza restrizione di copyright, cioè internet è vista come appunto, eh, come grande archivio da cui si può pescare liberamente, perché tanto se qualcosa è stato messo su, stato messo su internet, allora è di tutti, piccolo problema è che se qualcosa è stato messo su internet, può essere che non sia stato messo da chi lo voleva mettere davvero su internet, ma da qualcun altro che l'ha preso e a sua volta ha violato il diritto d'autore. Quindi noi stiamo, eh, eh, ci stiamo inserendo in un meccanismo eh, patologico per cui il, il titolare dei diritti è stato violato una prima volta, si è trovato il suo contenuto online, noi andiamo a prenderlo da lì e lo replichiamo ulteriormente e quindi stiamo violando sulla violazione potremmo dire. E poi comunque anche quando siamo su internet non è vero che non c'è il copyright, è semplicemente che noi ci dimentichiamo di andare a controllare. Cioè in fondo nei, nei vari siti web andiamo a cercare, c'è sempre una notazione che ci dice copyright 2018, poi sì purtroppo queste annotazioni a volte sono generiche, non, non sono scritte chiare, non si capisce se, se si riferiscono solo ai testi o anche alle foto, anche ai video e via dicendo, però ripeto vale la regola principale, cioè che tendenzialmente c'è un copyright e quindi io mi devo comportare come se ci fosse. E quindi appunto spiego che non è così, su internet valgono le stesse regole e comunque quasi sempre nei siti web ci sono chiari termini d'uso che spiegano in quali limiti si possono utilizzare i contenuti. La terza azienda metropolitana, ne ho 5 totali quindi siamo, siamo verso la fine, la terza azienda metropolitana è questa se un autore non ha registrato il copyright della sua opera allora non ha alcuna tutela su di essa l'abbiamo già spiegato, non credo che ci sia bisogno di continuare a ripeterlo però eh, il diritto d'autore scatta con una sorta di automatismo con la semplice creazione dell'opera ovviamente la creazione deve essere vera ci deve essere un vero carattere creativo io non posso semplicemente eh, creare qualcosa eh, copiando la cosa fatta da un altro l'opera fatta da un altro e poi dire l'ho fatta io okay? ci vuole un, una novità un minimo di novità e di attività creativa reale quarta leggenda metropolitana se non ci guadagno allora posso fare qualsiasi utilizzo di un'opera senza chiedere il permesso al titolare del copyright, no? Eh, vabbè, ma tanto eh, vabbè, non ci ho guadagnato nulla eh, il problema è sì, eh, allora sicuramente se non ci guadagnate nulla è più facile in una eventuale. Eh, causa eh, o, o, o causa civile contro di voi, dimostrare che il danno che voi avete creato non era poi così, così grave, che non c'era questa grande malafede, ma non è che funziona che non basta come giustificazione perché se tutti ragionassero così Tanto, eh, tanto non ci guadagno però alla fine nessuno dei titolari dei diritti potrebbe avere una fonte di, di, di, di, di, di remunerazione ma invece il diritto d'autore il copyright nella sua parte patrimoniale cioè non di diritti morali ma di diritti di carattere economico ha proprio quella funzione cioè quello di riservare agli autori una forma di remunerazione grazie alle loro opere e quindi non si può ragionare non si può semplificare la questione in questo modo quindi rispondo dicendo che qualsiasi utilizzo è coperto dal copyright non solo quello che genera un guadagno al massimo posso sfruttare una delle cosiddette eccezioni al diritto d'autore, che sono quelle solite che vi ho citato prima, indicate la legge, ovvio se c'è una mancanza di guadagno si riduce l'eventuale richiesta di un risarcimento del danno, si riesce magari a dimostrare che insomma, non c'era malafede, quindi ci, ci si scusa, si rimuove il contenuto e si promette di non farlo più e magari la questione finisce lì, però non, non, non è garanzia che, la, che, che, che non ci siano delle sanzioni, non ci siano delle, delle conseguenze giuridiche. Ultima, leggenda metropolitana, ce ne sarebbero 50 eh, di slide con leggende metropolitane perché io ne sento continuamente, però queste sono le principali quelle che riguardano più che altro l'attività didattica. Allora, questa riguarda le licenze creative commons, le licenze creative commons sono strumenti per tutelare maggiormente le opere, no, non, non ne posso più di sentire questa cosa, Io sono il mio primo libro sulle creative commons è uscito nel 2005, ciò nonostante ancora oggi... Eh, cioè, libro, ma poi sono usciti un sacco di video divulgativi, un sacco di siti web che spiegano benissimo le creative commons, non fatti da me ma da tutti, un sacco di, di, di soggetti, di associazioni culturali che si occupano di divulgazione, ciò cioè, nonostante c'è un po', passa sempre questo, questa, no? rimane questo, questo, eh, questo sottofondo di, di, di, di equivoco per cui la licenza è una forma di tutela. Ma la licenza Creative Commons non è una forma di tutela per il semplice fatto che è una licenza che per definizione è open, le licenze Creative Commons aprono a nuovi, a, liberano gli utilizzi dell'opera. E quindi paradossalmente la, se io voglio andare nella direzione della tutela, la cosa migliore che posso fare è non mettere una licenza, non mettere nulla, perché così ricado nel by default che abbiamo visto prima, nel copyright by default. Se metto una licenza Creative Commons non, sto, non mi sto tutelando di più, mi sto tutelando di meno. Sto semplicemente sottolinea, sottolineando che mi devono citare secondo la cosiddetta attribution che prevedono le Creative Commons. Ma sto liberando tutta una serie di utilizzi, senza, cioè perdendone poi il controllo. Quindi, se, state, se applicate una licenza Creative Commons ai vostri contenuti pensando di tutelarvi, allora lasciate perdere. Le licenze Creative Commons hanno una. Sono, hanno sicuramente un nobile eh, eh, obiettivo e hanno rivoluzionato l'approccio al copyright negli ultimi 15-20 anni, ma non sono certo degli strumenti di tutela. Ehm, anche allora. perché, scusate, faccio giusto una, una, notazione, una notazione per coloro che hanno studi classici alle spalle, no? licenza deriva da licere latino, deriva da un verbo che vuol dire autorizzare, vuol dire consentire. E quindi è chiaro che non può, in, non può essere una fonte di tutela in sé. Ok? Eh, Simone, basta, ho grazie finito. Grazie per il tuo intervento e abbiamo già due domande per te. La ok. Prima, eh, se di un'opera non si conosce l'autore, perché di fatto non si tratta di un'opera ben identificabile con un autore, immagina un canto tradizionale orale. Come ci si comporta in questi casi con eh, il video pubblico o l'utilizzo di questa opera all'interno di una lezione? Beh, allora, per quanto riguarda can... le lezioni, già ci hai parlato all'interno di uno dei tuoi video delle varie eccezioni che ci sono. Dici qualcosa in pillola, così poi passiamo alla seconda domanda. Ma Allora, eh, questo esempio qua a me farebbe pensare a un'opera addirittura di pubblico dominio. Cioè, se è un canto popolare e che quindi risale anche a a un bel po' di anni fa e non c'è un vero autore, è, è un canto che a tutti gli effetti è pubblico dominio. Eh, è difficile, nel senso, bisogna vedere caso per caso. Cioè non, non voglio far venire speranze che poi portano ad una sanzione. Per questo, che io sono sempre molto delicato nel, fare, nel rispondere a casi così, senza poi analizzare il caso. Io sono un avvocato, quindi in questi casi chiederei di valutare bene, di, di, di conoscere bene qual è la, la situazione, però, da come è, com è stata posta la domanda, mi sembra che, eh, non so se parliamo, non so, quel, quel mazzolino di fiori, boh, eh, a parte che forse no, quel mazzolino di fiori si riesce a ricondurre a, a un autore, però ecco, c'era un caso che vi lascio da, da cercare voi su, su, sulla rete, ci sono articoli che spiegano, che era Happy Birthday, la canzoncina Happy Birthday, eh, era stata mh, utilizzata da, da, da molti, poi qualche casa editrice musicale ha iniziato a mandare lettere di diffida sostenendo di avere un diritto, di avere un'esclusiva. E poi sono andati di fronte al giudice, parliamo di un giudice americano in California, per dimostrare che in realtà quell'opera era caduta in pubblico dominio ormai faceva parte della, del patrimonio dell'umanità e tutti potevano utilizzarla. Um, piccola chiosa, può dipendere dal, dal, dallo sviluppo che ne è stata fatta, quindi dall'interpretazione che è stata fatta. Ah, beh, all fatta? Eh no, allora quello è tutto un altro discorso, nel senso che okay. se, il canto, se poi c'è una rielaborazione. Ehm, un arrangiamento creativo, quello diventa un'opera a sé stante, quindi anche il brano di musica popolare, se ha un, un arrangiamento, una reinterpretazione particolare, che quindi aggiungono uno strato di creatività sopra il modello originale... Ecco. la che partiamo con il, co con il copyright? Eh sì, cioè quello che ha fatto, che ha fatto la... la, la, la, la la versione, la versione reinterpretata, il riarrangiamento, ha un copyright sull'arrangiamento, però non è che può vietare a tutti gli altri di fare di riutilizzare quel brano, però può vietare di utilizzare la sua versione, quello sì. Altra domanda, um, se nei miei corsi io non in, uso un, un video o qualcosa, ma semplicemente lo integro, metto l'embed del code. Sì, um, avrei, sì, ottima domanda, avrei dovuto dirlo il link, questa è la domanda che arriva sempre mi devo ricordare di mettere una slide il link non tocca il copyright, il link è un link cioè il link è un'indicazione un che dice questo contenuto lo trovate là, lo trovate in questo indirizzo stessa cosa Lembed. stavo arrivando, l'embed è una eh, eh, viene classificato come, eh, eh, scusate, deep link no? cioè è un link più profondo che che va direttamente sul contenuto e lo fa comparire come se fosse nella nostra pagina web, ma in realtà non è davvero lì, è solo un'illusione. E Infatti cosa succede? Che se dalla, dalla, dalla fonte originaria scompare il video, scompare anche sulla nostra pagina, quindi... L'embed in sé non tocca il copyright. È, ci sono teorie contrastanti, cioè ci sono alcuni giuristi un po' conservatori che sostengono che l'embed vada in qualche modo a toccare il copyright, però eh, se parliamo ad esempio del, di YouTube, YouTube ce lo con, cioè, ci concede l'embed già dai termini d'uso e infatti se, qualcuno, se un utente di YouTube non vuole autorizzare l'embed ha un tastino per disabilitarlo l'embed. Quindi se, se YouTube ci consente di fare l'embed io non avrei particolari problemi e preoccupazioni. Perfetto, ultima domanda, Prego. rapidissima. Uh, parliamo dell'articolo 70. Sì. Uh, possiamo considerare una piattaforma come Moodle in cui l'accesso è riservato solo agli studenti di una scuola o le matricole di un'università come una classe fisica chiusa? Sì, sì sì. Cioè il, il famoso articolo 70, ad esempio, il comma 1 bis no? che dice, esatto. eh, quello che dice che ehm, eh, possiamo ri riprodurre immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate solo se è a scopo didattico o scientifico. No? È, è chiaro che se io apro una pagina Facebook e dico ma io sono un professore di scuola e faccio la mia attività sulla pagina Facebook, non funziona perché su Facebook vengono i miei studenti, ma può venire anche chiunque se è una pagina Facebook. Se, se invece utilizzo uno strumento dedicato all'attività didattica come può essere Google Classroom o Moodle o eh, una piattaforma fatta a fare ad hoc dalla scuola dall'università per fare attività e l'accesso è controllato e ci sono solo gli studenti, indubbiamente quella è un'attività didattica senza scopo di lucro e che quindi rientra nei, nei, nei canoni richiesti dell'articolo 70. sì. Allora, eh, ovviamente questi sono temi che richiederebbero ore e molte più domande. Noi ti ringraziamo per i tuoi video e per l'intervento di oggi. E Vi aspetto, diciamo che... avevo lasciato i miei canali social, chi volesse rimanere in contatto ci sono i canali. Okay. Credo che diversi eh, membri della società italiana ti, ti, ti seguiranno. Perfetto.